Quando in agricoltura viene usato insetticidi, pesticidi e, o cose comunque che danneggiano gli impollinatori in generale, per fortuna che ce l'abbia perché grazie a noi apicoltori che ci rendiamo conto che le api ci sono morte, riusciamo a suonare campanello d'allarme sia per le api ma anche per gli antiimpollinatori selvatici che nessuno alleva, nessuno se ne cura. Sono Jacopo e faccio l'apicoltore. Io ho studiato agraria e il professore di apicoltura è riuscito ad appassionarmi molto e da lì ho incominciato poi dopo la laurea, a ad arrivare adesso, che ne ho circa più o meno 140 alveari in produzione più diversi nuclei che faccio. E Allora guarda, le api si sono sviluppate in milioni di anni, ci sono diversi tipi di api, c'è l'ape che noi alleviamo per produrre miele, ci sono api invece dette solitarie, che fanno la loro vita per i cavoli loro, si riproducono deponendo due o tre uova nei tronchi o dove più pensano che sia utile. Invece le api da miele loro proprio si sono sviluppate nell'arco dei millenni, grazie al fatto che formano una colonia stabile durante tutto l'anno, anche d'inverno. Quindi le api, per il loro sostentamento, raccolgono il nettare che trasformano in miele e il polline. Più svariati altri prodotti come la propoli, anche l'acqua, una cosa che loro è molto utile, l'acqua perché d'estate, per esempio, per mantenere dentro l'alveare una temperatura costante, mettono dell'acqua nelle cellette che evaporando porta via calore, per fare un esempio. Le api vanno sul fiore, raccolgono il nettare. Il nettere In più o meno è un 20% di zucchero e un 80% di acqua. Lo, lo succhiano tramite proprio la, la loro bocca che è fatta apposta per succhiare il nettare e lo introduco nella borsa mel melaria, che è diciamo, un, una sorta di stomaco. Lo trasporto in alveare e l'ape che ha raccolto il, il miele lo dà a un'altra ape dentro l'alveare, che è l'ape diciamo, magazziniera, che, che svuota l'ape bottinatrice dal, dal, dal, dal suo carico e facendo questo giro di, di nettere tra un'ape e l'altra, che si chiama trofallassi, aggiungono degli enzimi a questo nettare. e nel frattempo gli fanno perdere già un po' d'acqua. Poi lo depositano dentro le cellette e mano a mano che un po' con altro fallassi, un po' con un ricircolo d'aria che loro sono abilissime a fare, uno non sospetterebbe mai, mettendosi proprio davanti all'arnia, muovendo le ali, fanno girare l'aria all'interno, lo asciugano ribaltando le percentuali. Quindi il miele, che poi è, è il risultato della trasformazione del nettare, è composto da un 20% di acqua, 20-18% di acqua, e un 80-82% di zucchero. L'allevatore deve riuscire a fare in modo che le api si sviluppino dentro l'arnia che è composta da un cubo di legno praticamente con dentro i telaini e nei telaini le api costruiscono il favo in questo modo l'appicatore può estrarre il favo, vedere se, se, se va tutto bene se ci sono problemi, può togliere, mettere, scambiare, fare e soprattutto il favo è essenziale perché se io non potessi estrarre il favo con dentro il miele e centrifugarlo dovrei come facevano nel medioevo spremere e torchiare tutto e verrebbe fuori una purea di cera e cose che non... non sarebbe più il miele di adesso ecco il miele di adesso è estratto per centrifugazione quello di qualche secolo fa è stato per torchiature a un certo punto quando le fioriture sono veramente molto imponenti e producono veramente molto nettare, raccolgono più di quello che è loro necessario allora io vado a mettere sopra diciamo il nido la loro arnia un, un sovranido, che si chiama melario, dove loro mettono esclusivamente il miele perché tra il nido e il melario ho interposto una rete che si chiama scudi regina quindi fai in modo che la regina stia sotto nel nido e continui a deporre le uova e a fare quello che deve fare Tempo 24-48 ore nel melario che era prima pieno di api rimangono un pugno di api che con un colpo di spazio vanno via e posso può in, in laboratorio i melari senza le api. Bisogna prendere in considerazione, non è l'ape o la regina o il fuco, ma è l'alveare nel suo insieme. Quindi l'alveare nel suo insieme è composto da la regina, il fuco e l'operaia. La regina, a dispetto del nome, comanda ma non troppo, anzi ben poco in realtà la regina eh, nasce da un uovo, da un uovo identico di, que di quello da cui nasce un operaia quello che cambia la vita della larva che nascerà da quell'uovo è la dieta a cui le operaie sottopongono questa larva se questa larva viene nutrita con un po di pappa reale e poi miele e polline eh, da lì nasce un operaia se invece questa larva viene nutrita con tantissima pappa reale la pappa reale fa in modo che questa larva ehm, sviluppi l'ovario e quindi da lì nasce una per regina. Deve fare il suo volo di fecondazione e si feconda con i maschi che sono ehm, l'altro individuo fertile all'interno dell'aveare, dell una la regina e l'altro il fuoco. La giornata tipo cambia in base al cambiare della stagione, aprile non è uguale a giugno per dire. Eh, diciamo che i, più o meno al mattino ho già fatto un, un check-up di quello che devo fare durante la giornata, carico il furgone, prendo e vado dalle api, se è inizio stagione cerco di accompagnare l'aveare nel suo sviluppo per fare in modo che arrivi pronto Il raccolto, se sono sotto raccolto vedo se c'è da aggiungere dei melari, se, da, se invece la fioritura è finita allora c'è da togliere i melari, cerco di capire se ci sono fioriture in giro più interessanti per spostare le api, eh, diciamo che sull'anno i lavori sono questi. Ma allora, guarda, le api secondo me sono importanti perché si impollinano e sono impollinatori efficienti e senza di loro sarebbe difficile riuscire ad avere delle buone rese sulle culture che necessitano di impollinazione. Secondo me l'ape è importante perché non ci sono solo loro che impollinano, ma ci sono moltissimi altri insetti semi sconosciuti che fanno lo stesso lavoro delle api le api sono diciamo cosmopolite, impollinano la chiunque, dove arrivano vanno e impollinano ci sono diversi impollinatori selvatici che invece sono specifici e impollinano solo quella specie lì quando in agricoltura viene usato insetticidi, pesticidi e, o cose comunque che danneggiano gli impollinatori in generale per fortuna che c'è l'ape perché grazie a noi apicoltori che ci rendiamo conto che le api ci sono morte riusciamo a suonare il campanello d'allarme sia per le api ma anche per gli antipollinatori selvatici che nessuno alleva, nessuno se ne cura e quindi diciamo che le, le api sono il, il canarino di miniera per tutti gli impollinatori. Allora lì sì che l'ape potrebbe essere vista in questo senso di, di importanza per l'ambiente in quanto chiave di volta del capire se si sta agendo bene sul, sul territorio come come agroindustria o no quello che mi piace particolarmente è quando riesco a fare degli ottimi mieli ehm, monoflora quindi la, una delle soddisfazioni più grandi per esempio è stato quando nel 2016 ho vinto un importante premio a livello nazionale con il miele di castagno allora lì sì eh, è stato gran parte del lavoro mio a trovare il momento giusto per fare il cammino dei melari e tutto però senza di loro non ci saremmo arrivati e questo è stato uno dei momenti in cui sono, sono felice di fare questo lavoro qua.